Nel mirino della settimana la nostra rubrica che ormai eh, c'è da un po e che ci permette di andare a vedere quali sono i titoli che mh, possono essere interessanti e che inseriamo direttamente nella nostra watchlist ecco qui zim zim integrated shipping uh, services comunemente nota appunto come zim è una compagnia di spedizioni internazionali di merci israeliane quotata in borsa a wall street vero mh, Confermo Enrico? Sì, al NICE. Come? Al Naise, siccome. Sì, al Naise, perfetto, è uno dei primi 20 eh, vettori globali. La sede dell'azienda è in Israele, è nata nel 1945 ed è appunto quotata alla borsa di New York dal 2021. Perché questo titolo, Enrico? È un titolo che in questo caso devo dire per ragioni eh, prettamente di analisi tecnica. Nel senso che è un titolo innanzitutto, non è un titolo un, un colosso, ma è appunto fra i primi vettori a livello globale ed è presente sul mercato da oltre 70 anni. Quindi non parliamo di una penny stock o di un titolino, ok? Non è un titolo sottile. È un titolo che ha avuto una lunghissima fase di downtrend e sembra, eh, possiamo secondo me già, non, se ne ricordo vedere il primo grafico, di daily, che sembra aver. Eh, proprio una situazione di analisi tecnica che, eh, che chiama il long, ossia si era formato dopo un bottom, dopo un minimo importante, una serie di minimi crescenti e quindi si era formato quello che in analisi tecnica si chiama triangolo rialzista. Il triangolo rialzista poi è, è stato rotto a rialzo, io ho evidenziato la barra di volumi che conferma che la rottura a rialzo è avvenuta su mm, un grosso quantitativo di acquisto di, di pezzi e quindi sembrerebbe che il trend eh, si sia invertito. Adesso da alcune sessioni stiamo vivendo la, uh, la validazione di quel triangolo di assisto, ossia la parte alta del triangolo per assistenza deve essere, eh, magari non millimetricamente, ma il prezzo deve riavvicinarsi per validare, cioè per testimoniare che adesso è un supporto è altrettanto importante vedere come nelle sessioni successive a quelle della rottura uh -huh. abbiamo eh, non candele chiaramente eh, ribassiste, tali da far presupporre una nuova discesa, ma abbiamo anche dei volumi bassi, ossia erano volumi alti quando si comprava e adesso in fase di eh, discesa ci sono volumi bassi, quindi probabilmente i bigli hanno comprato il retail il piccolo, il piccolo Enrico Giuliano la rivende uh -huh. e nel time frame weekly questa situazione è veramente molto, molto chiara. Se passiamo lo al, vediamo al il, grafico, esatto. Adesso vediamo nell'altro grafico, appunto weekly. Allora, eccolo qui Enrico. Situazione che si vede in modo chiaro. La mostriamo subito, prego. Ecco, sì, nel weekly, dove ho lasciato appunto la, la formazione del triangolo, vediamo chiaramente la candela verde che dovrebbe essere quella di inversione del trend con volumi importanti e poi le due candele successive invece con volumi veramente molto bassi quindi sono stati tanti quelli che hanno comprato e probabilmente c'è qualcosa sotto e sono pochi quelli che stanno vendendo per cui è un ritraccio ottimale se dovesse, se dovesse proseguire ancora una o due sessioni secondo me poi ci sta, eh, di trovare l'ingresso eh, anche di medio peso su ZIM. Ok, titolo nel mirino ZIM della settimana va nella nostra watch list.